Benvenuti in questa calda serata, tantissima, e noi non ci vediamo da tanto, forse dal 2017, proprio qui, poi io qui ho visto un'esperienza, diciamo, quasi da dimenticare.